Oh my god, so serious, I'm going to go to the sky. Bruh? I'm serious. I'm serious. The... I'm, the... I'm, the... I'm serious. Bro. I'm serious. I'm serious. I'm serious. I'm serious. I'm serious. I'm serious. I'm serious. I'm serious. I'm serious. I'm serious. Mm -hmm. yes, <laughs> well, I'm a. Who is the. Who is the. fish? I'm a. No, I'm not English. Mm-hmm. But I'm not a the art. I'm not a the art. I'm not a part of I'm not a part Ami italiani, non? Dio, io ho qua. Uh, j'ai Ouais oh, c'est uh, bon bene, sta bene. E sta bene, sta bene. E sta bene, sta bene. E sta bene, sta bene, sta bene. Sta bene, sta bene, sta bene. Sta bene, sta bene, sta bene. Sta non mi eh, no English eh, ma parlo francese. Tu usi il francese? Ah, ok. Molly, molly, molly. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oui mais oui. allez la... oui, allez bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon non bon bon bon bon bon bon ah, ok. Oh. E quando il no, secondo francese che incontro su questo gioco è dalla season un, numero uno. No. Ti, piace, ti piace più il francese o inglese? No. Eh, francese. Eh, ooooh mamma mamma ti viene a non c'ho più tanto e io sono e io sono oh thanks e oui. sono un carabini e io e io Ah, fui. Io da andare Eh. You got any, you got vi spiego tutto vediamo l'espressione in, in italiano così capite quindi in questo punto usate la roba dove siete tutti tuoi, perché tizi vediamo che mi comodo per capirla perché non ho perso due cose due cose l'avrò capito sempre cosa facciamo con la mamma? oh! Bro, bro bro bro bro non capir bro ma bro bro ehm well, um... questo no um... questo no uh -huh. no no oh, no well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 la fala. La fala. La fala. La mamma sono partita se mi uccidono cavoli nooo nooo ci che mi ha dato ci fa più ci fa più No questi Ah! abbandonato Ah! Ah! Ah! Ah! casa mai visto sai che qui Ah! Ah! trovato nella seconda casa che mi Ah! oh ma sei francese Ah! Ah! no Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! A palato su un po' di tutto. Oh uh, Zenta Ciao ma Sì, ho studiato ma vedi così sono dovuto parlare con due dove ho incontrato francese, un eh. francese ripassata allora, francese ma vabbè ma ho un passato francese mm -hmm. bocca al lupo per domani